Sì, anche noi abbiamo un misto di amarezza e di contentezza insomma, per aver portato, eh, quando potremo quest'atto, un, un altro mattone importante nella costruzione eh, del decoro della città di Roma. E quindi la felicità è il sentimento prevalente. Eh, sicuramente eh, un po' di amarezza rimane perché eh, normalmente si percepisce, eh, anche quando l'amministrazione del Movimento 5 Stelle porta avanti atti importanti in quest'Aula degli attacchi continui come se noi facessimo qualcosa di male. In realtà noi stiamo portando una grande innovazione nel settore, stiamo portando decoro, stiamo portando regolamentazione, regole e legalità. Lo, fatto con, lo faremo con quest'atto, lo abbiamo fatto con altri atti. Quindi l'amarezza è nel constatare che c'è eh, poco amor proprio nelle dichiarazioni che vengono fatte. Poi c'è questo sentore, per dire. Eh, noi ci impegniamo lo fanno per carità anche le opposizioni no? però eh, è come quel famoso film non ci resta che piangere insomma no? eh, dove questa signora Varesina aveva queste due persone che la aiutavano e, e Consigliere Sturni un attimo solo Consigliere Goya Consigliere Corsetti Consigliere Pelonzi un attimo di ascolto grazie dicevo mi sembra di rivivere eh, quei momenti di quelle bellissime battute del film in cui Varesina eh, proprietaria della macelleria veniva aiutata da Mario eh, Benigni e insomma da Saverio che era Troisi e eh, diciamo Benigni faceva tutto, gestiva la macelleria, portava avanti le attività Troisi si andava a divertire e lei diceva ah, grazie Mario e allora oggi signori mi pare che i cittadini a fronte del Movimento 5 Stelle che sta portando avanti la delibera dice grazie PD è la stessa situazione ci fa un po' sorridere e ci lascia l'amaro in bocca grazie